Buonasera a tutti e bentornati in il questo nuovo episodio finale. È interessante? Sì, vabbè, stesso, vabbè, è il finale. Eh. E in questo nuovo episodio di Minecraft, il lono per essere precisi. Mi pare che non <coughs> no siamo... Un po' infortunata. Sì, sì, sono stato assente da parecchi video perché ho avuto un paio di problemi di salute ancora esistenti e <coughs> quindi siamo messi così. Nel frattempo comunque sono riuscito ad andare avanti Ho esplorato poco poco poco E ho trovato una zona ottima Adesso vi facciamo vedere cosa succederà Cosa succederà Cosa ho trovato Cosa faccio E cosa ho fatto Non ho visto niente Neanche io per Esatto eh. è una sorpresa Vedremo. Sicuramente Dovremo un bel po' di sacchi di terra Questo è proprio sicuro <ride> Ti serve un sacco di terra? No Sicuro? No Per no, l'orto Non no, neanche a giù Ma l'orto Tengherai fuori Hello. allora un po' di sacchi di terra te li do allora quindi andiamo a vedere subito Allora Anche <coughs> sono anche curioso Quindi Ok Siamo partiti Allora intanto ci troviamo sul mob spawner che ho quasi finito finalmente Poi L'ultima volta dove ci eravamo lasciati L'ultima volta ci eravamo lasciati nel nether che eravamo appena stati nel nether Là come vedete c'è un portale ma ce n'è uno anche da dentro perché io volevo provare a fare la trasportazione, trasfigurazione dei portali ma non ci sono ancora... Ah. Fare più portali in giro per il nether e collegarli tutti con uno. Se cioè, non ci sono ancora riuscito. Se il portale lì dove porta? Allo stesso portale di quell'altro. Eh infatti devo eh, uscire. Intanto qua prendiamo i ferri. Ho trovato 4 diamanti. È noto che non te neanche un piccone da ferro? Li ho usati tutti appena adesso. Il piccone di diamante. Qui abbiamo la nostra bella piccola jab. Ciao! Picciola! Poi un'altra roba che ho fatto. Sto facendo la ferrovia. Vediamo. E poi sto facendo la ferrovia e la miniera. Pa, pa, pa. Allora, qui ho trovato il modo di utilizzare questi, che non prendono il fuoco la casa per adesso. Per fare lo spartitraffico. Ah, qui si va all'ingresso della miniera e qua si va all'ingresso della stazione ferroviaria dove ognuno sarà ci sarà la pensilina con tutti come si vede lì ho già creato il binario che porta la barchetta per andare a pescare <coughs> e su quel binario lì cosa c'è? poi abbiamo alcuni binari porteranno altrove qua quando andrò quando andrò farò vari binari tutti Milare collegati, cioè collegati, tutti i indipendenti. Non è collegato a noi. Cioè, non ancora, devo ancora vediamo. vedere. Questo lo sto portando, infatti vediamo se ho del vetro, sì, esatto. Perché volevo. Guardate che figata è venuto. È venuto una figata. Sto adesso col vetro chiudendo. Ho finito il resto anche. Ho finito tutto, sono sicuro. Praticamente sto mettendo del vetro, facendo un cunicolo di vetro attorno alla montagnetta là avanti che. L'ultima volta ci ho quasi rimesso a pelle perché gli scheletri di notte se ne fregano che tu sia in alto e anche gli zombie in quanto la montagnetta è vicina alla terra. Il cavallo non mi ricordo più dove l'ho lasciato. Ah, è un cavallo? Sì, ho preso un cavallo. Devo ancora trovare la targhetta a nominarlo. Eccolo qua appunto, come vedete qua è. c'è ancora uno scheletro. Aiuta! Guarda. Là in fondo l'ho visto. Io vedo la roba ancora prima che vengano. Là, lo vedi? Che poi non so che. Ah, perché è sotto la tettoia. Beh, proveremo uno scontro frontale dopo. Comunque, come. Non brucia scaleta. No, se sotto il binario, no, vedi che è sotto il binario, quindi non brucia. Ah, okay. Infame. Comunque, stavo facendo. Beh, facci vedere questa montagna qua, cos'è? Allora, praticamente, intanto qua andrò a chiudere tutto col vetro. Sarà okay. Per evitare che i mob mi massacrino durante la notte e sarà veramente una figata solo che non so quanto occupa il vagone se mi tocca farlo i tre poi ho perso lo scheletro di vista speriamo che sia morto spero con tanto amore comunque scendiamo da qua per adesso oh. è meglio avere il cavallo ci prepariamo la spada che non si sa mai là si vede già la montagna e ah, il muro sì questo è solo il muro interno poi dovrò fare il muro esterno con i binari che arriveranno qua farò i binari che arriveranno qua da qualche parte non lo so neanche dove qua sto cercando di fare una torretta tipo di avvestamento ho trovato questa qua, la userò come per fare le scale poi ho trovato qua sopra un'immensa un miniera intanto mentre saliamo mangiamo Ok? Ho trovato veramente un'immensa miniera di carbone. Che neanche voi potete immaginare quanto carbone ho trovato. Eh, quanto carbone, guardate. E ne ho preso tanto. Allora, qua c'era tutto, tutto carbone. Lì c'è carbone. Là c'è carbone. Sotto c'è carbone. <ride> da qualche altra parte c'è carbone. Là c'è carbone. carbone. Là sopra ci deve essere carbone ancora. Quindi da qualche parte ci sì, sarà. <ride> Sì, anche quelle poi questo sto pensando di fare là c'è carbone e sto pensando di fare una torre Anche ma dov'è casa tua? eccola là questo spiazzo che vedete una volta era una montagna come questa <coughs> sorry e come si vede c'è ancora molta montagna da tirar giù quindi troviamo il modo di far la discesa ah! Sono salvo, sono sano e sono vivo. Il cavallo non è qua, quindi sono morto. Allora qua è. La... è solo morto. Sì, esatto. Guardate che figata che ha il portone. È venuta una figata. Eh? Ah, ah, ah con eh, le prese d'aria. Ho fatto anche le prese d'aria. Tutta una presa d'aria di cosa serve? Adesso devo ancora chiudere. Devo portare tutto questo muro a quell'altezza là. Mm. E chiudere poi ho fatto la zona libri dove trasporterò ah, yeah, yeah. i lib libri degli incantesimi, che sarà questo, guardate che figata è una grotta chiusa, naturale, dove andrò a mettere dove ci sono tutti i buchi possibili, metterò tutte le librerie e farò yeah. al centro, qua, da qualche parte devo ancora trovare un posto, un altare dove andrò a mettere il libro degli incantesimi e tutte quelle robe lì guardate quanto cazzo siamo in alto se riesco a salire al massimo questo è il massimo che riusciamo a salire guardate. quanto cazzo siamo in alto infatti qua pensavo di chiudere con una vetrata perché è una figata letteralmente, c'è proprio la luna giusta esatto e <coughs> pensate quanto cazzo ho scavato Porca. tenendo conto che per fare per fare questi mattoni qua eh? servono eh, servono eh, cos'erano? qua Quattro blocchi di roccia che eh. devono che è la pietra che deve essere cotta quindi <ride> tenendo conto di quanto ne ho fatti beh ci ho guadagnato parecchie rocce Aspetta, chiudiamo che non voglio che entrino ospiti sgrediti Boh non lo so non <coughs> ho, fatto, ho fatto, lì? Ho fatto sì, Forse dentro la cassa Tarra se non sbaglio Lo ricordo, se non sbaglio c'è tarra. no, strano, pietre uh, che strano, beh, tarra molta l'ho portata di là, infatti terra, terra, terra uh, c'è farro, farro, farro uh, dici farro solo pensavo... che hai trovato spianando la montagna sì. qua spianerò tutto, anche qua devo spianare devo arrivare fino alla parete là in fondo adesso vi faccio vedere fin dove hai la pala per spianare No! Le mani, no. le mani, le oh mani. Tutto a man mano. Sto progettando qua, se non si collega l'altro, di piazzare un terzo portale del Nether qua da qualche parte. Oppure pensavo di aspettare di... Sopra figo, sopra in cima. Eh lo so. Pensavo di spostare uno dei due portali del Nether, e spostarlo qua. <coughs> e poi da cosa c'è? Oltre la montagna. Oltre la montagna c'è l'ignoto. la foresta di Betulle? Che mi se. Ah ok, pensavo di aver visto una costruzione, in realtà non ho visto niente. Come, avete visto come se, se come si vede la spada di diamante ormai è quasi esaurita. Quindi, beh, eh, io pensavo... Andiamo in... avanti con l'esplorazione? Sì, dai, pensavo, vediamo cosa c'è nel frattempo. Intanto, fammi vedere che materiale abbiamo, carne ne abbiamo, sì. I diamanti li abbiamo messi giù, siamo salvi, la pislazione, di chi se ne frega io direi di andare Aia. dritto lì e dopo il punto di vista alla montagna poi mi voglio provare a fare anche una roba più avanti che stavo progettando, volevo sapere anche voi in caso scrivete nei commenti qua sotto se era possibile se io, tipo, là sopra metto della lava che scende secchi che fanno la montagna di lava e poi ci butto l'acqua partendo da un blocco di roccia dovrebbe formarsi ossidiana quindi dovrei avere un monte di ossidiana infinito, poche parole sì. allora ah sì, mi sono anche fatto la farm di polli è una figata come fai a... a tirare un pollo il pollo lo attira? uh quante uova oh, quante uova quanti polli con uh, i semini col ah. grano i semi di grano ah, ok. hai una zanzara che gira per la stanza e rompe le balle dove era in doglia sì, ma se mi spacchi le robe con la spada del diamanti è ovvio che si consumo Altro carbone raga, cioè... <coughs> Quanto carbone? Poco di... Siamo stra ricchi raga. Altro che pietre qua, ci il carbone come se non ci fosse un domani. Questo mondo lo chiameremo il carbone ardente, questo mondo. Il monte del carbone ardente raga. Nome fighissimo. Abbiamo trovato il nome per il monte raga. Spacca bestia Allora eh, Abbiamo preso un po' di carbone Prendiamo altro carbone Che devo farmi le torce perché poi ho trovato forse un dojo E volevo <coughs> esplorarlo Sapete com'è Quando si trova i doji Dentro ci possono essere dei portali I portali dell'Ender Bene, i portali dell'Ender Lo stiamo ancora cercando E Nessun risultato No hai trovato qualcosa? no, non ho ancora trovato niente, anzi a dire che non l'ho ancora cercato <coughs> però ho trovato veramente tanto tanto carbone, tanto carbone, come un indegno, guardate qua, quanto carbone veramente tantissimo, e poi abbiamo anche il nostro, guardate lì, la nostra fonte di lava Beh si può dire che potevo pensarci prima di entrare ecco, sì. in questo posto. E intanto ho, ho trovato, trovato... Il ghiacciolo alla menta. Il ghiacciolo alla menta. Abbiamo... abbiamo trovato anche il monte del ghiacciolo alla menta. Ed è questo quello che ci darà la forza. Intanto sto venendo notte. Ma ho trovato... Sai che ho trovato il titolo per questo episodio? Quale? Alla ricerca del monte carbone. No, Perché guarda quanto cazzo di carbone c'è. La, la, qua, la, qua, la ovunque eh, la piera che da cosa e tutte le torse che vado a fare per esplorare il dojo presunto dojo trovato dov'è il dojo è in mezzo al mare <coughs> bene io non direi aspettate un attimo che vorrei devo trovare un modo di salvarmi non ho più pallide idee di come fare ho perso l'orientamento il sensore tramonta di là, il... quella è la montagna che devo tirare giù, quindi si va di là. Mi scusi signore, salve, venga un po' qua, venga qua, aspetti, no venga qua, aspetti, aspetti aspetti un attimo. Ma venga bianca. Guardate che bello che è il nostro amico. Buonasera. Tac. Ebbene sì, abbiamo un amico zombie. Ah! vada retro hai ah, visto che ha fatto l'attacco tipo si sì, vada retro cuccia se no ti apro un vaco nel tetto eh ecco. ok <coughs> e abbiamo catturato il nostro zombie che ho già dimenticato il nome Frank è Frank, giusto che poi una cosa ecco, mi sto chiedendo se chissà se, so se si possono nominare con le targhette prova non ho ancora una tazza cioè, non ho più targhette però se si può illuminare proveremo a dargli i nomi. È sparito! È evaso! È morto! Come? Ma è morto! È morto! Vabbè, ne cattureremo! Ah. Intanto spariranno tutti perché. Eh, tutta la terra già avevo messo! Eh, ce ne prendiamo altro. Però è la fattoria per il cavallo! Mm. Bellissimo! Quindi ci mettiamo qua sul nostro bellissimo letto! qua wow, guardate che fighi che siamo tutto in diamante ormai esaurito perché ormai è esaurito tutto come vedete cazzo è esaurito sul serio <coughs> bene e quindi vi saluto in questo episodio bella a tutti saluto elettrizzate ciao Aspetta.